ne ringraziamo per la sua presenza il presidente della commissione bilancio di Roma capitale d'Italia Marco Terranova buonasera buonasera benvenuto eh, buona, buonasera grazie per l'ospitalità okay, grazie a lei dunque allora mh, quanto è stato importante quanto e quanto mh, ha colpito diciamo così voi il parere non positivo, così è stato definito dal Presidente dell'Assemblea Capitolina, del, dell'organismo di revisione economico-finanziaria. Insomma, ve l'aspettavate, non ve l'aspettavate? Vi colpisce? Allora, non ben, eh, sì, sì no, non le nascondo che abbiamo accolto il parere dell'Oref con eh, un minimo di meraviglia perché pensiamo di aver fatto in questi mesi, soprattutto sul progetto di bilancio, un lavoro intenso, eh, attento, profondo, di conoscenza cercando ovviamente di muoverci all'interno di quelli che sono i vincoli che sono dettati da tanti fattori per proporre un, uh, un progetto che fosse soprattutto un, pro un progetto di garanzia dei conti per i cittadini di Roma e, chiaramente quando abbiamo visto il parere non favorevole un, uh, un minimo solo di insoddisfazione non gliela nascondo però riteniamo che ovviamente l'OREF è un organismo di garanzia è un organismo di controllo, eh, ha esercitato pienamente la sua funzione per cui accogliamo le, questo parere che non è, solo, non è fino a se stesso ovviamente ma è corredato da una serie di indicazioni come eh, non uno stop ma un nuovo punto di partenza. Oh, eh, che cosa vuol dire nuovo punto di partenza considerando la scadenza del bilancio? Sì, allora innanzitutto facciamo chiarezza sul, su, sulle scadenze. Il progetto di bilancio è stato presentato perché è un progetto che ovviamente presenta la Giunta, è stato presentato eh, secondo i termini di legge entro il 15 novembre, quindi la Giunta ha emanato eh, questo progetto e il 18 novembre ha inviato tutti i documenti con tutti gli allegati eh, all'Ores, che ha rilasciato il parere ieri dopo 32-33 giorni. Il, nel, la prima scadenza diciamo, che ci eravamo prefissati era quello ovviamente di approvare il bilancio entro il 31 dicembre. Questo eh, permette eh, l'esercizio diciamo, effettivo e non l'esercizio provvisorio già dal primo gennaio. Eh, purtroppo ovviamente questo eh, eh, il parere non, non dell'OREF non ce lo consente, ma i termini di legge per la presentazione del bilancio eh, in assoluta diciamo, sicurezza e rispetto di quella che è il il calendario contabile. Fino, febbraio. Febbraio. Ecco, fino a febbraio. Sì, fino a febbraio. Oh, allora, ma cos'è che, che, che vuole? A parte, a parte le chiedo una cosa, ma è, è vero così come ci è stato detto, le risulta che voi potreste approvare il bilancio a prescindere dalle osservazioni fatte dall'organismo di revisione? Allora, eh, l'approvazione del bilancio è una prerogativa dell'Assemblea Capitolina. Eh. Quindi potreste, questo... diciamo così, scusate sì, l'espressione, eh... potreste anche. Non eh, stavo per dire va bene, comunque non tenere in no, considerazione... No, non è indubbiamente l'espressione corretta, vi <ride> <mi> permetta... <ride> Però, no, certo, era una formulazione... Eh, no, Un'amministrazione eh, un responsabile, se non esistono i presupposti, eh, ma anzi esiste la possibilità di eh, ricevere quelle indicazioni e di eh, fare ancora meglio nella presentazione del progetto... Credo che sia un'eventualità. Eh, un Quindi tecnicamente istruire. sarebbe possibile, però non pensate sia giusto. Non la prendiamo, no, e mm. Al momento non la prendiamo nemmeno in considerazione. Vogliamo lavorare per eh, ricevere le indicazioni mm. dell'Ores per eh, ecco, allora, risolvere i problemi. Andiamo un po' nel dettaglio. Ci, eh, sì. Può spiegare ai nostri ascoltatori che non sono tecnici cos'è che non è piaciuto Proprio allora. concretamente all'organismo di revisione economico-finanziaria del Campidoglio. Allora, se eh, mi è permesso, le, vorrei dire prima cosa è piaciuto, sì. perché eh, si tratta di una parete articolato su certo. 44-46 pagine. 46 pagine sì. Infatti, all'inizio eh, ci sono osservazioni positive. Infatti, eh, direi che eh, le osservazioni positive sono, sono numerose. E fanno riferimento eh, principalmente al lavoro che abbiamo svolto, mm -hmm. vale a dire la volontà di tenere i conti in equilibrio. Questo è l'obiettivo che ci eravamo, eravamo prefissati, tant'è vero che nel dispositivo, eh, decido una frase che eh, diciamo, credo sia esplicativa, che ha riscontrato, eh, L'Ores che parla, il mantenimento del pareggio di bilancio nel rispetto del piano di riequilibrio di Roma Capitale. E pur, e pur valutando positivamente la politica di bilancio ispirata a principi di prudenza totale e poi rilascia il parere che sapete certo. quindi questa frase ecco non sostanzialmente... per farci i complimenti noi l'avevamo letta questa parte positiva sì, no, no, l'abbiamo letta fa, ai nostri ascoltatori bene. ecco questo mm. No, nel senso, nel senso perché noi abbiamo avuto. No, spieghiamo Terranova perché eh, sì. lavoro in corso è stata premente contestuale alla dichiarazione del presidente dell'Assemblea Capitolina. Sì, Ovviamente sì, sì, certo. contestualmente lavoravamo su quello che poi voi invece discutevate durante le vostre riunioni. Per cui abbiamo certo. tentato di avere un equilibrio. Eh, poi sa benissimo che eh, l'ennesimo bubone da un punto di vista politico è scoppiato, perché comunque questa è una prima volta. Allora, ora visto riprendendo anche le sue dichiarazioni, quelle di pochi istanti fa, eh, sì. ci ha sorpreso eh, come l'Oref si sia posto nei nostri confronti, malgrado eh, queste dichiarazioni che lei ci ha appena letto. Ora, poiché siete molto vicini no, con l'Oref, nel senso che gli uffici sì, sono no. lì, perché non, a un certo punto... Visto che il bilancio era eh, in fase di, eh, di trattamento, visto che era venivate da una maratona, perché non parlarsi prima? Perché poi prestare il fianco anche e non solo alle opposizioni? Perché questo poi diventa anche un problema politico. Ma oh, poi non ci scordiamo la domanda che avevo fatto di spiegare certo. che ai nostri ascoltatori cos'è sì, che non è, è che non in particolare. Allora eh, rispondo, al, eh, rispondo all'ultimo perché mi sembra sì. interessante dal punto di vista politico. No, in realtà. I rapporti con l'ORES nel rispetto di quello che è il ruolo istituzionale ci sono, ci sono stati. Abbiamo scambiato in questi, in questi mesi, direi, più volte impressioni su quello che era la citazione, per esempio, dei debiti fuori bilancio. Quindi eh, direi che l'interlocuzione con l'organismo di, eh, di controllo è una, una prassi abbastanza consolidata, ritene, eh, comunque ritenendo l'organismo un organismo terzo nel giusto rapporto eh, istituzionale cioè, eh, tanto per farla, per farla breve eh, è un organismo con cui ovviamente non si cerca di non fare pressioni di non influenzare perché non sarebbe assolutamente corretto dal punto di vista istituzionale ma soprattutto dal rispetto di quello che è il loro lavoro quindi diciamo, la meraviglia deriva più dal fatto che in fase di assestamento a luglio in condizioni abbastanza simili eh, lo stesso organismo aveva dato un parere seppur con delle indicazioni comunque favorevoli. Quindi diciamo che il lavoro che avevamo fatto, che è anche riconosciuto no? Nel, nell'ambito del parere, ci de metteva abbastanza tranquilli sotto questo punto di vista. Così non è stato, abbiamo avuto um, diciamo, un esame attento di quello che è stato il nostro bilancio, ne, ne rendiamo atto, e eh, dobbiamo andare avanti, insomma, non è... Non è questo che ci ferma. Non il, ci sta dicendo vero. Giusto per sgomberare il campo, rimanere un po' sulla politica, e poi le lascio rispondere invece alla domanda che le ha fatto il collega Stefano sì, Molinari. Sì, sì, sì. Visto che ha sottolineato la precisione dell'Oref in questo caso, sì. non ci sta dicendo che l'Oref ha voluto mandarle un messaggio politico, no? Questo... No, no, no, no, assolutamente. No, quando giusto per sgomberare il campo, quando un, un dì... organismo lavora bene, e noi non dobbiamo far altro che. Che riconoscerlo non, se poi in passato lo stesso organismo con altri componenti eh, non sta a me di carro insomma come ha lavorato anche perché non, non conosco il, il dettaglio delle diciamo delle questioni delle altre volte io ritengo che l'Ores abbia fatto un lavoro attento profondo e ci abbia dato soprattutto degli spunti interessanti perché vede la possibilità di presentare un progetto di bilancio fatto ancora meglio eh, questo ci mette al sicuro nell'amministrazione, nell permettendoci di fornire ai cittadini di Roma dei servizi efficienti, senza avere poi, eh, non so, magari alla metà dell'anno, la necessità di fare tagli. Questo era il motivo ispiratore e ecco, credo che sia stato recepito, cioè. e in quella direzione vogliamo andare. Allora, arriviamo a che cosa non è piaciuto in particolare all'organismo di revisione. Allora, io direi che potremmo sintetizzare il, il parere non favorevole sostanzialmente legandolo a quella che è la situazione di contorno. Il bilancio è una rappresentazione di quello che è la gestione economico finanziaria del, dell'ente però purtroppo malgrado sia un bilancio eh, rigoroso è stato detto prudente come è stato, come è stato riferito ci sono delle situazioni di contorno che ne elevano comunque il rischio. La principale direi eh, si può vincere tranquillamente dal parere è legata ai debiti fuori bilancio vale a dire delle, eh, delle poste che, che pendono sul bilancio di Roma Capitale e che eh, nel corso dell'anno potrebbero dover essere riconosciute o meglio dovranno essere riconosciute ai creditori per debito fuori in bilancio per esempio okay. si ritengono non so, dei lavori che sono stati effettuati con, eh, per delle somme urgenze quindi con procedure di affidamento diretto e, eh, e che... Al momento mh, non ancora diciamo, vedono i creditori in attesa dei pagamenti. E perché questo non sono è... state inserite eh, queste voci? Definiamole in questo modo No, ridere... allora le voci, le, le voci esistono, esiste anche un accantonamento okay. per il pagamento di questi, eh, di questi debiti. Quello che manca ed è poi l'osservazione principale del, sì. dell'OREF sono i cosiddetti spazi di finanza pubblica. Ah, <ride> Certo. Cioè il fatto, il fatto che un'amministrazione, nel rispetto di quello che poi è l'obiettivo del pareggio di bilancio nazionale eh, per, per ogni amministrazione locale prevede che si rispetti un confine all'interno del quale la stessa corrente si deve muovere Cosa succede? In questo momento il nostro progetto è un progetto di clienti pubblica, In momento in cui dovessimo onorare eh, i debiti fuori bilancio o altre passività potenziali quegli spazi potrebbero essere esauriti o addirittura superati, cosa certo. che non è possibile questa è la critica certo. allora dov'è però il, diciamo, la soluzione, perché poi eh. anche rispetto a questo non ci possiamo fermare solamente a subire tra virgolette quello che oltretutto, come ben sapete non è frutto della nostra amministrazione perché questi sono debili che risalgono a partire dal 2013 però, eh, però è problema dell'amministrazione che ha deciso di candidarsi, tentare di avere un piano e stavo, applicarlo. Mi sta, mi sta, poi altrimenti ti... facciamo il gioco dei, dei partiti no, che no, sono no, venuti no. prima, no? Mi ha anticipato perché glielo stavo per dire. Ovviamente eravamo consapevoli della difficoltà a cui andavamo incontro e non ci tiriamo indietro, ci mancherebbe. Il problema è che su questo. Eh, Dobbiamo mettere in piedi, ma abbiamo messo in piedi di fatto delle, delle soluzioni che adesso le vado a descrivere. Questo bilancio, faccio un primo esempio, è stato redatto a novembre 2015 e quindi, ovviamente, sì, eh, la fotografia è quella dell'amministrazione dell fatta a quel, a quel tempo, anche se non lontanissimo. Nel frattempo è eh, sopravvenuta un. Una novità, magari questo non è, stato, non è stato detto in questi giorni, ora dire che il, il MES ha concesso degli spazi di finanza aggiuntivi eh, che negli ultimi anni è stata una prassi, una prassi abbastanza consolidata, anche per importi molto più eh, elevati rispetto a quelli che sono stati concessi quest'anno. Eh, spazi di circa 130 milioni. Grazie a questi spazi noi possiamo portare in pagamento eh, i debiti fuori bilancio grazie alle coperture che già esistono sostanzialmente è una cosa che dobbiamo fare entro il 31 dicembre e che avremmo fatto a valle dell'approvazione del bilancio non importa, era previsto eh, lo faremo anche perché la scadenza non è prorogabile quindi entro il 31 dicembre dobbiamo eh, portare in, in aula le delibere che approvano di fatto il riconoscimento di questi diritti. Oh, ecco e questo abbasserà, eh, abbasserà per gli importi che riusciremo ad autorizzare la criticità relativa ai debiti pendenti di fatto, perché non li porteremo nel progetto di bilancio 2018. C'è il rischio 99. che vengano tagliati i servizi? Allora, al momento direi proprio di no perché il, eh, diciamo il progetto che abbiamo messo in piedi è andato in questa direzione, soprattutto per ciò che riguarda i servizi sociali. Il, il Comune è un forte erogatore di servizi alla cittadinanza, soprattutto alla cittadinanza più debole. Io ricordo che nel nelle fasi di eh, post-assistamento, quindi di variazione tra settembre e novembre, abbiamo fatto delle operazioni di variazione per attribuire ai municipi i fondi che nel progetto iniziale mancavano per erogare i servizi, prevalentemente i servizi, servizi sociali. Lo abbiamo fatto e lo abbiamo mantenuto nel progetto, questa extra erogazione, tanto è vero che eh, per i municipi siamo passati da un'erogazione diciamo, un complessiva di 202 milioni a 230 nel progetto. A okay. questo ovviamente teniamo il punto. Certo, allora arrivano un sacco di messaggi. Sì, c'è un altro aspetto che volevo chiedere e poi magari andiamo anche ai messaggi. Sì. Per quanto riguarda la verifica tributi, mutari, tasi, eh, un altro passaggio che è stato indicato all'interno della relazione del, dell'OREF, sì. perché di fatto sì. nel bilancio previsionale proposto dalla dell vostra giunta non si prevederebbe un controllo adeguato, mh, se, non, se non ricordo male quello che ho letto, delle entrate sì, delle no, dei tributi. Allora, uh, l'osservazione è un'osservazione di carattere generale sulla capacità di accertamento dell'ente Vale sì. a dire sulla possibilità che non solo di accertamento ma anche poi di rispossione di certo. il, uh, il problema è che su questo stiamo mettendo in piedi um, diciamo una serie di modifiche a quella che è la macchina amministrativa ho sentito anche nel, nella trasmissione precedente delle osservazioni corrette la macchina amministrativa di Roma Capitale è una macchina estremamente complessa è una macchina che ha bisogno di tante semplificazioni. Le dico solamente che l'accertamento e, e la riscossione dei tributi non è centralizzata, per cui eh, ci sono n punti dell'amministrazione in cui vengono eh, diciamo, eh, acquisiti i pagamenti e poi registrati. Eh, non solo, eh, ad esempio, e questa è una delle indicazioni che erano state date, per ciò che riguarda eh, la Tari, oggi la discussione è a cura dell'AMA, cioè quindi viene mm. praticamente ehm, è, è fatta dal, eh, dalla partecipata, la nostra partecipata. Qual è l'obiettivo? È quello di internalizzare il, eh, la, diciamo, la fatturazione e il pagamento. Questo per garantire ovviamente un controllo più diretto e senza nulla togliere l'efficienza di AMA eh, diciamo, evitare che una volta coperti i costi si abbassi la guardia, diciamo, okay. se, se, se mi si passa la battuta. Certo, allora scusi, eh, per... possiamo rispondere ai tanti che stanno scrivendo? Ci stanno certo. scrivendo al 3775 104 500 e le premetto che sono a tutta evidenza degli elettori del Movimento 5 Stelle perché criticano l'operato dell'Oref... Eh, dicendo, no. Dicendo, no, no, no, ma dicendo cose tipo queste ecco, ma se un organismo di controllo fa il suo lavoro come si è creato un buco abnorme di tot miliardi, qua dice 13 in realtà magari sono 15, di più negli, sì. negli ultimi vent'anni, scrive Giancarlo, e ce ne sono tanti eh, che criticano l'Oref, dice una domanda, come mai i precedenti bilanci che erano fatti bene hanno prodotto 16 miliardi di debiti? Questo è un altro, ce ne sono veramente decine di questi messaggi, ecco lei che Beh, risponde eh, a questi che sono tutto. elettori di 5 Stelle. Allora al, io rispondo a tutti i cittadini i romani, che in realtà eh, ovviamente sono... Certo, ma però, in, in particolare a molti... questi, ecco volevo. Sì, vabbè, il, il, punto, il punto è questo è che... L'osservazione può anche essere condivisibile, tant'è che sul, sulla situazione della, di Roma Capitale sappiamo che ci sono tantissime indagini in corso, eh, per, partendo dalla, diciamo dalla, grande, dalla madre di tutte le indagini, Macia Capitale, fino alle varie diciamo, eh, altre, altre iniziative, Vitruvio eh, ed, altre, ed altre ancora, anche certo. di questi giorni no, si parla di eh, interventi delle autorità eh, giudiziarie di polizia per andare no, nella, nella direzione di eh, individuare azioni non corrette nell'amministrazione. Nella, nell È ovvio che eh, il, probabilmente il controllo eh, poteva forse essere meglio, però io tenendo fede a quello che le ho detto all'inizio, in questo momento da Presidente della Commissione Bilancio Anche ho perché il dovere. Quello che diceva lei prima di... e all'inizio sulla terza età sostanzialmente dell'Oref si è espressa, sì. se non sbaglio, durante eh, no. la precedente amministrazione sì, 12, il sindaco. Sì, quando ce l'abbiamo 20 secondi. Allora, sentiamo che cosa diceva nel 2015. Ed era l'opposizione. È eh, Virginia Raggi quando era l'opposizione, sì, appunto. Sì, sì, Sentiamolo. Certo. Oref, che vi ricordo, è l'organo di revisione economico-finanziaria del comune, un organo indipendente che quindi noi dovremmo ascoltare molto attentamente quando ogni volta ci invia delle relazioni sui bilanci e eh, fa queste rise formula, queste riserve ed eccezioni che sostanzialmente ci dovrebbero indurre a fare qualche passo indietro e a modificare un po' il tiro, cosa che non fate mai. E si rivolgeva al PD evidentemente. Eh, Quindi, eh. Chiar, chiar, chiaramente, In quel eh, contesto non posso il sindaco argi... eh, certo. Voleva no, ma, dire eh, anche vedete. che l'Oref aveva già evidentemente anche con le precedenti certo, amministrazioni certo. fatto eh, guardi, capire di dover stavo... andare. Ecco. Eh, guardi, proprio per, per, cultura, per cultura personale eh, oggi oltre che studiare attentamente il parere che hanno rilasciato oh, per il nostro bilancio... Ehm, ho guardato il, i pareri che erano stati rilasciati rilasciati in passato. Eh, se poi le amministrazioni non hanno risposto a quelle indicazioni, è chiaro che i risultati, eh, poi li vediamo anche no, tutti i giorni. Noi vogliamo seguire un'altra strada. Io questo penso che sia, che sia chiaro, da noi non sentirete critiche. Mi dispiace allora. che qualche volta. E resta terza, un organismo tecnico e non no. politico? Ecco questo. No, direi direi. Eh, direi eh, di no, poi è chiaro che ognuno ha le proprie simpatie e convinzioni, però io ritengo che il, questo lavoro vada rispettato, vadano date delle risposte, vadano trovate delle soluzioni, noi riteniamo di essere sulla buona strada e che eh, risolveremo questa questione nei tempi eh, più brevi possibili, ritengo entro il 31 gennaio, però comunque entro il 28 febbraio che la legge si imposta, questo è il... È la strada che vogliamo, che vogliamo seguire su cui ci impegneremo da qui ai, ai prossimi giorni, Natale e Capodanno compreso. Oh, eh, Presidente Terranova nel ringraziarla e nel salutarla perché è stato estremamente disponibile, peraltro insomma non era mh, previsto che potesse essere un intervento semplice il suo, eh, però lo sa benissimo che le critiche sono arrivate da più parti e non necessariamente da, dall'opposizione, tralasciando per un attimo l'opposizione. Questo sì. inciampo, così come è stato definito, lo dovete un po' l'inesperienza che il momento. Movimento 5 Stelle ha ah, a volte in campo amministrativo, soprattutto eh, dovendo amministrare una città eh, difficile come quella di Roma e in secondo grado anche rispetto a quello che è successo negli ultimi giorni, che mi sembra oggettivo, mi sembra un dato oggettivo politico no? che possa avervi in qualche modo distratto, se è così che stanno le cose, eh, rispetto all'ordinaria amministrazione. Allora, io eh, rispetto alla prima parte della domanda le dico che... Chi dichiara di avere eh, un'esperienza nel governare questa città con, nella sua complessità eh, commette un azzardo. Non credo che esisti una professionalità precostituita che permetta di arrivare a Roma e senza analizzarla, conoscerla, entrare in profondità in quelli che sono i meccanismi amministrativi, eh, provare a eh, farla funzionare bene. Glielo dico perché la nostra squadra è formata da professionisti di primissimo ordine: avvocati, architetti, ingegneri, manager che eh, ovviamente dal punto di vista dell'esperienza professionale e anche della conoscenza dell'amministrazione pubblica perché abbiamo delle persone che conoscono profondamente l'amministrazione pubblica ma questo eh, non significa che quando si arriva ad amministrare una città come Roma non bisogna fare una eh, grande opera di eh, studio, analisi e conoscenza dell'amministrazione dell per cui se vogliamo parlare di inesperienza tu cur lo dobbiamo estendere a tutti quelli che hanno amministrato questa città se vogliamo parlare di un approccio professionale che porterà i suoi frutti nei tempi necessari perché ovviamente eh, modificare questa macchina, molti vede che quando sono arrivati in questa macchina ci sono a al funzionamento di questa macchina noi siamo arrivati e ne vogliamo cambiare un po' i meccanismi per cui questo chiaramente richiede un po' di tempo e crea qualche difficoltà, questo è il, è il punto. Buon lavoro Buon lavoro me, perché chiaramente lavoro. Eh, siamo tutti cittadini romani e Quindi non possiamo che tifare per chi cerca di mettere in sesto la barca no? mi sembra questa, la questa, è la, questa è la cosa importante Se cioè, dimostriamo come cittadini romani, perché noi qui lo siamo Di essere uniti per il bene di questa città Anche insieme alle opposizioni Allora forse eh, porteremo qualcosa, qualcosa a casa Se dobbiamo fare la guerra all'ultimo arrivato eh, Credo che non andiamo da nessuna parte nessuno Grazie Presidente. Grazie, grazie Presidente, grazie, grazie a voi sempre disponibile. Bravo, questo è molto Buona. bello che l'abbia detto, grazie, grazie, buon lavoro Buona. veramente, veramente. Grazie Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale Marco Terranova.